Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox, come vi ho promesso Allora, oggi vi farò vedere tutti i segreti che hanno aggiunto di Brookhaven Brookhaven Ok Bene Allora, siamo dentro Bene Siamo dentro, ingrandiamo tutto Gioca Ok, facciamo così, così Sono più comodo Ok, allora, cominciamo con questa tizia qua Salve, salve, salve Allora Vi volevo far vedere che hanno aggiunto delle cose Su Brookhaven Ok Bene, lì c'è un tizia che si guardava dalla finestra Allora, cominciamo dalle prime due la prima è questa, che se andiamo qua, ha l'arcade, adesso non c'è più la stanza dei compleanni, visto, non c'è più la scala, ma la scala adesso è all'esterno e c'è la stanza dei compleanni qua. In questo caso adesso c'è la colazione, però si può mettere o una spa o la stanza dei compleanni, quindi... Mettiamo la stanza dei compleanni E voilà E bisogna aspettare due minuti per cambiarla visto È fatta così Ok, intanto vi faccio vedere le altre cose Dopo vi faccio vedere anche la spa perché c'è una spa Uso la macchina di questo tizio Così Buongiorno Ok la buttiamo qua perfetto una volta fatto vediamo qua che nel Brookhaven shelter cioè vicino al dentista vicino al dentista c'è questo Brook shelter quindi qua c'è il dentista al solito e adesso c'è lo shelter che è praticamente il um, la zona dove puoi venire qua a dormire Se non hai una casa o devi aspettare prima che ti cambi casa Vieni qua allo shelter e puoi dormire Avere una casa perché c'è anche il bagno Andando invece di qua Possiamo trovare che c'è il negozio di auto in questo caso Oppure può esserci il negozio di telefoni, o il negozio, negozio di telefoni, basta, non c'è più niente. Quindi tu ti metti qua, accendi il computer, no, non, non lo accendi, lo prendi. E poi qua puoi solamente prendere i, i, alcuni telefoni, tipo che ne so, vuoi questo telefono, in questo caso questo non c'è nell'inventario, allora lo prendi direttamente da qua, in questo modo, così. Però funziona sempre come un telefono. Oppure ci sono anche questi. E qua puoi addirittura riparare i telefoni. capi? Bene. Poi una volta fatto anche questo, andiamo di qua. E c'è il ristorante Los Panchos. O se no, come vedete qua dietro al pilastro, possiamo cambiarlo e farlo diventare una lavanderia. Esattamente. Una lavanderia a Brookhaven. Ma che, che senso ha? Boh, non lo so. E poi... Lei chi è? No, mi scusi, no, perché sa... Poi di qua, lei ovviamente ha già cambiato Si poteva mettere il negozio delle macchine O il museo O credo un altro ristorante Sì, mi, mi pare il ristorante sì. Bene E di qua ci sarà un ascensore, credo, per i veicoli ben, Buongiorno, signore Ora, tornando a noi di qua Possiamo andare a vedere che diventa una spa Se non l'hanno già cambiata Eccoci 47 secondi ah, vabbè. Aspettiamo 47 secondi Intanto vi devo dire una cosa che dovete subito iscrivervi al nostro canale Perché dobbiamo arrivare a 80 Iscritti Ok 80 Perché quella è la nostra meta Dato che ho visto che vi piacciono i video di Roblox Ve li porto ogni giorno Non so perché mi sto continuando a muovere però. Ora aspettiamo 20 secondi Porca vacca via 10 9 no. 8 7 6 5 4 3 2 1 e voilà, e ora possiamo cambiarlo nel, nella spa. Visto è fatta così qui c'è la, la solita cassa, ma di qua non so cosa ci sia, credo niente, infatti non c'è niente. Qua ci possiamo anche nascondere, nel caso potete mettere un lettino e vi nascondete, porca vacca. Facciamo così, prendiamo lo lettino, scusate, prendiamo il letto, 3, così, e lo piazziamo esattamente qua. non così magari ecco così in questo modo ci dormite e voilà ovviamente non, non veramente. ovviamente no allora un po' dentro qua potete fare che ne so credo la, la spabo ma no, lei vatti lettino bene oh. fate così e potete fare che ne so, sta spa qua che non capisco ancora cosa sia. Poi qui potete fare che ne so, i raggi UV. Boh. Ecco, vi sedete, chiudete e voilà. Il Vabbè, qui c'è la. Mm -hmm. fuori. Ok, andiamo qui dentro E possiamo fare così E ci vediamo dentro Bene Una volta che lo riapriamo Possiamo andare qua E aspettiamo 3 secondi E dato che vi ho promesso come nel titolo del video Che giocavamo a qualcosa di questi cosi nuovi Avevo pensato o alla cosa della colazione O allo store dei telefoni o al coso dei tacos secondo me è più carino quello dei tacos roba del prendiamo la nostra macchinina solita buongiorno smart vieni qua da me no via di qua brava buongiorno lei come sta? allora buongiorno buongiorno salve salve si sì, salve parcheggiamoci qua la eh, macchina brava macchinina ci parcheggiamo dietro qua buongiorno <ride> spaventato che sono arrivato con la macchina vabbè ah boh. questo qua continua ad aprirsi io non riesco neanche a passare vabbè Oh mamma, io voglio passare però, eh. E vabbè, faccio così. Ok, bene. Bene, bene. Una volta qua, togliamoci la nostra macana. Ok. In questo modo, e andiamo di sopra qua, dove c'era la lavanderia e il coso. Ecco così vi posso far vedere che qua può anche diventare il ristorante The Brick Si chiama O se no può diventare il museo come vi ho detto ma è bruttino Bene Ora andiamo di là dove c'è... Dove c'è questa scala e possiamo giocare Allora O facciamo lo Spanchos Quindi il negozio di tacos Eccolo lo Spanchos Che è così Solo che lo Spanchos è bruttino Perché tipo. Boh, non lo so Questo qua si è seduto anche talmente male Che si sta toccando quelle cose lì vabbè direi che il nostro video può finire qua forse Sì, può finire qua perfetto quindi ciao e al prossimo video ricordatevi di iscrivervi